Ciao sono Roman, anno scolastico è finito e oggi ti mostro un'idea regalo per la maestra di tuoi bimbi, un piccolo video di come l'ho fatto e poi ci parliamo. E allora, com'è andata la visione del nuovo video? Spero tanto che ti è piaciuto molto. Se guardando questo video hai visto la fine e hai deciso mmm, mi piace, vorrei magari apprendere pure io, tu potresti chiamare a questo numero qui, chiamando, scrivendo su WhatsApp o su Viber. Per me invece puoi fare l'unica cosa. iscriverti, scrivere un commento e condividere questo video con i tuoi amici, potrebbe essere pure loro hanno dei bambini e sono interessati di un piccolo regalino come questo. Ti ringrazio della tua attenzione, metti un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Hey,